Eccolo, Eccolo. Madonna, madonna, scremami che non c'è nessuno! Madonna mia! Giornata campale quello che sta vivendo Napoli ancora in queste ore, ombrelloni che volano stamattina un'intera impalcatura di un fabbricato di quattro piani in via Nello Falcone collassata su se stesso sotto la spinta possente del vento che sta viaggiando ancora adesso a 40 km orari, la pioggia battente che ha sperzato la città tutta la mattinata, fortunatamente si è fermata, ma continuano a farsi registrare crolli e ed altri danni gravi, quali eh, la caduta di un pino secolare in Piazza Cavour, in via Cesare Rossarol, l'intonaco di una facciata è crollato, si è distaccato violentemente eh, battendo a terra sulle auto sotto. Fortunatamente in nessun caso ci sono eh, vittime, non si sono registrate vittime se non danni alle, alle cose. E tre auto sono state completamente distrutte. Salvatore Rosa ha pagato il suo pegno, eh, un'intera parte di d'intonaco di questo fabbricato e collata. Sul posto chiaramente ci stanno i giorni. Eh, drammatica giornata devastante per la città e contiamo di avere al telefono anche l'ex assessore alla risorsa mare daniela villani per poterci raccontare la sua esperienza vissuta questa mattina ed eccoci qua siamo giunti piazza tabur dove fortunatamente questo enorme pino secolare è collassato sotto la spinta del vento. Solo per miracolo non ci sono state eh, vittime o feriti. Eh, molti danni, tra, tra le auto completamente distrutte e dobbiamo dire che sul posto sono immediatamente arrivati i soccorsi per verificare la, la situazione e lo stato delle delle cose. Questa è una delle vite, questa una delle stanno sì, un provvedendo a sistemarla nei Comune, la Polizia Urbana per i rilievi del caso così come è accaduto anche in no, via Agnello Falcone per, per, per, per, per verificare se ci stanno delle responsabilità, un atto dovuto, sono eh, immediatamente giunti sul posto. Ci confermano che non ci sono state né vittime né feriti e questo ci dà veramente un attimo di gioia. Siamo in collegamento con l'ex Assessore alle Risorse del Mare, dottoressa Daniela Villani, che stamattina è stata testimonia è quasi vittima di uno di questi tanti crolli che si sono verificati. Dottoressa, se ci racconta gentilmente quello che è successo. Buongiorno, buongiorno a voi. Sì, purtroppo stamattina a Napoli in via Santa Caterina da Siena l'ennesimo cornicione è crollato davanti ai miei occhi e solo diciamo veramente per fortuna non si è evitata la tragedia diciamo che io ero a un secondo dal crollo, infatti ho ingoiato la polvere di tutti i calcinacci che sono caduti dal quinto o sesto piano di quel palazzo antico e naturalmente in evidente e scarsa manutenzione, anzi direi totale. Ecco, la paura è stata forte e come potrai immaginare ehm, Solo per un caso, diciamo, i ragazzi eh, non c'erano, c'erano passanti, c'ero solo io ed ero diciamo, a un secondo dalla tragedia e quindi la lunga lista dei morti che diciamo purtroppo... <ride> abbiamo da Cristina Longi, Dario Natale, Rosario Palladino, e Giordano Salvatore, quello lì che è morto sotto la galleria, Fabiola Di Capua, insomma solo per una fatalità non sono stata anch'io in questa lista e non si può continuare a vivere in una città dove si muore camminando, ecco, salviamo Napoli.